Eccellenza, sì, sì eccellenza, ho provveduto, è stato isolato, l'abbiamo messo in una struttura dedicata. Eh sì, purtroppo sembrava già mostrare dei sintomi evidenti, fluiva la poesia. <ride> già, fluiva la poesia, purtroppo, e, e ovviamente non possiamo permettere che, che, che avanzi. Eh, ovviamente, beh, beh, pensi se tutti ci infettassimo <ride> dicendo cose senza, senso piene di compassione eh, oh, eh, no, no, no, no, <ride> scusi, scusi mi scusi, mi scusi l'ho detta solo per, per farmi capire ma certo, certo, certo mai più, mai più ah, eh, il resto, eh, il resto procede benissimo siamo proprio all'inizio delle fasi finali. Certamente l'obiettivo principale rimangono i bambini, ovviamente, i bambini. È incredibile, <ride> davvero è incredibile. Abbiamo tolto il respiro anche ai piccoli. <ride> Io avevo temuto un'insurrezione un dei genitori, invece niente, sono, sono addirittura loro che insistono, che, che li tappano, credendo a tutte le menzogne di protezione che gli raccontiamo, che gli facciamo raccontare dai nostri ministrelli umani, ma... E comunque prevedo maggiori difficoltà dopo, eh, quando eh, evidentemente questi bambini cominceranno ad ammalarsi e a, e a soffrire a causa della mancanza di, di respiro, la mancanza di, di vita, eh, insomma, a volte mi meraviglio, mi, mi meraviglio davvero di quanto sia stato efficace il nostro lavoro, eccellenza. Insomma, è evidente che il respiro è tutto per loro, pneuma. Eppure ora eh, si sono convinti, grazie a noi sempre, che possa essere pericoloso e che vada tappato, filtrato. <ride> Poveretti. Insomma, dicevo che a breve avremo delle conseguenze sui bambini e ho paura che qualche umano genitore possa eh, risvegliarsi, eh? eh, no, beh, quando, quando li vedranno proprio svenire, intendo ammalarsi, stare male, davvero stare male, allora forse... Ah, no, no, no, no. certo, certo. Per noi sarà una gioia vedere, sentire, gustare tutta quella sofferenza proprio nei bambini. Come? Ah. Eh? eh? Eh, cosa? Eh, eh no, no, no, tranquillo, signore. Eh, siamo assolutamente isolati, sigillati. Lei è protetto. Solo volevo... Volevo sentire le, le, le parole di, di Sua Eccellenza, ecco. Eh, così, volevo, volevo essere informato. Eh, eh, eh, come dice Sua Eccellenza, ah, anche loro, i, i piccolissimi. Eh, ah, davvero, Eccellenza. Dovremmo eh, togliere respiro anche ai, ai piccolissimi. Ma, ma, ma, ma ecco, po, posso, posso dire che Potrebbe essere pericoloso, S -s sì, intendo, i piccolissimi, no, sono, sono intendo, eh, legati ancora a lui, tantissimo, sono connessi, no, con, con lui, con lei, eh, e agendo su di loro, no, che sono ancora così connessi, potremmo evocare una reazione opposta, a alimentare lei, no, eh, nutrirla, ah, ah. Ah, eh, sì, no, no, no, va bene, va bene, non, non importa, non importa, procediamo, come, come vuole lei, figurarsi, malacuda, eh? <ride> lo scusi, lo scusi, eccellenza, sì, la sofferenza dei piccolissimi è l'elisir supremo, e io lo giuro, Me lo gusterò, me lo gusterò, me lo gusterò fino all'ultima goccia, mentre osserverò le facce attonite, ebeti, confuse e complici, complici dei loro genitori, che si suppone dovrebbero proteggerli, e invece guarderanno i loro piccoli, piccolissimi soffrire! <ride> adesso siamo, siamo soli, io e voi, eh? il messaggio è sempre da lei, eh? sempre da lei, sì è vero, è vero, insisteranno ancora sui bambini, anche sui, sui piccolissimi, non lasciatelo fare, loro lo faranno solo se voi continuerete a tenere la testa abbassata finché voi non alzerete la vostra testa Quei piccolini Quei piccolini Ma come, come potete sopportare che gli si tolga il respiro? Come, come potete sopportare questa innaturale sofferenza senza agire? lei lei è lo scudo ma voi dovete agire agire non abbiate paura non abbiate paura la separazione è solo un'illusione voi non siete soli tutti i morti sono con voi, i trapassati, le anime e risponderanno alla vostra chiamata anche le anime in terra di chi circonda quelli che si sono persi, i figli dei ministrelli, i figli dei dannati, se voi li chiamerete, insorgeranno, chiamateli, chiamateli, chiamateli, non abbiate paura, costruite la rinascita, la rinascita, difendete la vostra terra, ciò che conta è la compassione, la compassione per tutti, tutti i viventi.